Sembra che l'agenzia abbia fatto di tutto per coprire quello che ha fatto Le sue ultime parole sono state Voglio vivere Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video Un nuovo video True Crime In questa storia andremo ad esplorare un po' il mondo degli idol E quali sono i retroscena Generi musicali come il K-pop stanno esplodendo un po' in tutto il mondo Pensate firmare con un'agenzia, avere la possibilità di poter incidere i propri CD, fare i music video, fare i tour Avere dei fan che urlano il vostro nome in tutto il mondo deve essere un'esperienza davvero unica Tuttavia questo può avere dei retroscena molto scuri In questo video parleremo di quello che è capitato a una di queste ragazze Cos'è successo alla cantante Kim Hyun-un? Sono sicuro che vi sorprenderà e vi lascerà completamente sotto shock. Parleremo anche di altre celebrità che purtroppo sono andate incontro a un destino simile. In ogni caso ragazzi, prima di iniziare con questa storia, vi chiederei gentilmente di lasciare un like e un commento che così aiuterete l'algoritmo di YouTube a far riconoscere i miei video. Vi voglio ringraziare in particolare per tutti i like e i commenti che avete lasciato sotto il video scorso. Vedo che comunque il vostro aiuto sta dando grossi risultati, quindi vi chiederei di continuare a sostenere questo canale così eh, posso poter portare più contenuti. Ma adesso iniziamo con questa storia. Kim hyun Eun era solamente 25enne nel momento in cui è successa questa storia di cui andremo a parlare. Era stata estremamente promossa come cantante ma anche come comica eh, nella tv coreana intorno agli anni 2000. Questa ragazza era in questo programma che all'epoca era estremamente famoso, un programma comico, una specie di Zay League, se volete coreano e questa ragazza tra l'altro ha anche vinto dei premi partecipando a questo show e aveva veramente una brillante carriera eh, davanti a sé sembrava e sembrava essere estremamente promettente. E tra l'altro lei faceva questo sketch chiamato Korean Charlie's Angels che praticamente era una versione coreana delle Charlie's Angels ovviamente in chiave comica. Questo gruppo queste tre ragazze, appunto Charlie's Angels nel 2006 è riuscito a firmare un contratto discografico e avrebbero debuttato come idol queste sono le immagini un po' promozionali posso far vedere delle immagini di un loro concerto la loro schedule si era riempita di tantissimi concerti eventi promozionali eccetera eccetera e il 10 gennaio del 2007 il gruppo avevano una serie di concerti uno dietro l'altro e in quella giornata avevano tra l'altro due concerti in un giorno un concerto sarebbe dovuto iniziare alle 6 e un altro concerto qualche ora dopo tuttavia il loro primo concerto di quella giornata era a seul alle 6 di pomeriggio e per dei problemi tecnici hanno dovuto posticiparlo alle 7 dopo avevano un altro concerto in programma lo slot seguente della loro giornata tuttavia i posti i venue erano estremamente distanti l'uno dall'altro uno si trovava a seul mentre l'altro in questo luogo che potete vedere dalla mappa ragazze hanno finito la loro prima esibizione verso le sette e mezza e come potrete immaginare seul è una città enorme quindi comunque spostarsi da una parte all'altra della città non è per nulla facile e il traffico è terribile in quelle ore è esattamente la rush hour e in ogni caso anche se non si Fosse trattato di una rush hour ci si impiega sulle due ore da andare da seul a questa città loro hanno lasciato il venue alle 7 e 16 e il loro prossimo concerto sarebbe iniziato alle 8 e mezza quindi capite loro avrebbero dovuto percorrere una distanza per cui di solito ci si impiega sulle due ore in 40 minuti Una cosa impossibile sostanzialmente Il manager chiamò il capo della loro agenzia Per dirle che non sarebbero andate nel secondo concerto Perché era praticamente impossibile arrivarci in quel lasso di tempo Tuttavia il presidente ha detto al manager Che se non l'avrebbe avrebbe portate nel venue successivo Sarebbero stati cazzi sostanzialmente È sempre brutto quando sono sempre i soldi a creare tutti questi casini Però insomma quando ci sono un sacco di soldi Comunque eh, in mezzo eh, Si creano queste situazioni Veramente scomode All'interno di un'agenzia solitamente ci sono vari livelli E se siete praticamente Il manager che porta in giro le ragazze Solitamente siete un livello abbastanza Basso dell'agenzia cioè Perché se no vi presentereste solo per gli importanti Eventi eccetera eccetera Non fareste anche da autista e Tuttavia eh, il presidente avendogli detto praticamente Di andare più velocemente possibile al secondo Concerto lui ha eseguito gli ordini perché non aveva molto potere all'interno di quell'agenzia quindi ha premuto sull'acceleratore e è andato a 120 all'ora per, per riuscire a portare le ragazze appunto nell'altra città e 120 all'ora era veramente velocissimo perché la, quella vettura sarebbe andata al massimo a 120 quindi vuol dire che stava andando come un pazzo eh, per poterle portare tra l'altro una delle componenti di questo gruppo ha detto che sentiva come se eh, la vettura stesse bruciando per la velocità che stava andando e purtroppo eh, c'è stata una curva che l'autista non è riuscito a compiere e hanno finito per fare un incidente la vettura era praticamente distrutta, potete vedere qui dalle immagini, e tutti i componenti hanno subito delle forti lesioni, tra cui anche la ragazza di cui stiamo parlando, principalmente in questo video, quella che è stata ferita più gravemente. L'hanno portata subito in ospedale, ha cercato di combattere per ore e per ore, e le sue ultime parole sono state voglio vivere. Tuttavia, questo non è bastato e purtroppo non ce l'ha fatta. Questo è stato un grosso colpo, perché potete immaginare comunque se un componente di uno dei gruppi più promotivi, attenti sulla scena musicale coreana finisce per schiantarsi con l'auto e perdere la vita eh, potrete capire come la gente ha iniziato ad indagare su questa faccenda e ha detto com'è possibile che questo sia potuto succedere e sembra che l'agenzia abbia fatto di tutto per coprire quello che ha fatto Presidente della loro agenzia ha detto che in realtà la loro schedule non era troppo piena di impegni e che tutto stava andando a secondo i piani e questo è stato solamente un incidente inevitabile, sostanzialmente. E ha anche detto che in realtà la vettura stava andando a una velocità normale, non, non stavano praticamente eh, correndo all'impazzata per poter raggiungere eh, la loro prossima destinazione. E inoltre, questa agenzia ha sottolineato che queste ragazze sono partite alle 6.30 e che il loro prossimo stage sarebbe stato alle 9 mentre come noi sappiamo hanno lasciato il concerto dove si trovavano prima alle 7.20 e 20 e sarebbero dovute essere al loro prossimo concerto alle 8.30. quindi vi faccio vedere gli orari, c'è una grossa differenza tra gli orari che l'agenzia ha detto che ehm, andava tutto secondo i piani e quello che realmente è accaduto che poi ha portato alla fine che vi ho appena descritto un esperto di vetture ha analizzato comunque quello che è successo e ha detto che c'è stata un'accelerazione eccessiva e la vettura non è riuscita a curvare quindi si è andata a schiantare. Grazie a una serie di indagini è stato scoperto che i media e la stessa agenzia stavano cercando di coprire una serie di cose che hanno fatto che vi ho descritto poco prima e tutto quello che stavano raccontando erano delle bugie per salvarsi la faccia diciamo. Questo incidente sembra essere stato proprio la cima di un iceberg perché sono state scoperte poi una serie di altre azioni discutibili, diciamo così, che questa azienda ha compiuto. Una delle cose più assurde di tutto ciò è che ehm, sapete che c'è un'assicurazione sulla vita che valeva eh, 100.000 dollari, una cosa del genere, e questi soldi non sono andati alla famiglia ma all'azienda. Cioè io quando, quando l'ho letto ci sono rimasto un po' cosa? Cioè questa ragazza ha perso la vita e i soldi della sua assicurazione vanno all'azienda e non alla famiglia? Non so bene come funzionino queste cose però diciamo che mi ha un po' sorpreso Non so se voi magari siete più esperti di me e mi sapete dire perché è successa questa cosa però... Considerando che la causa Praticamente della morte di questa ragazza È stata proprio quell'agenzia È assurdo che questi soldi vadano proprio all'agenzia Questo è dovuto a un contratto Che hanno firmato Ne abbiamo parlato anche in passato Su questo canale dei contratti che vengono dati a volte A dei cantanti coreani Che spesso eh, li firmano Senza eh, pensarci due volte Perché hanno il sogno di fare degli idol E magari sono molto giovani E non guardano bene il contratto E poi trovano queste clausole un pochino assurde però d'altronde cioè se voi non volete stare a questi patti probabilmente non finirete per fare voi l'idol ma lo farà qualcun altro quindi diciamo che è un po' un non si può farci niente bisogna firmare il contratto così adesso per fortuna sembra che le cose stiano migliorando però negli anni 2000 soprattutto la situazione era quella la famiglia di questa ragazza era piuttosto povera e sopravviveva proprio con il minimo indispensabile quindi magari i fan di questa ragazza che comunque era super famosa in quel momento pensavano che lei vivesse una vita super lussuosa e che la sua famiglia magari stesse benissimo mentre invece le uniche persone che stavano beneficiando diciamo di... Eh questo suo successo erano sostanzialmente la sua agenzia, in particolare il presidente, quello che ha raccontato tutte queste bugie poi ai media e inoltre la famiglia di questa ragazza che viveva in queste condizioni doveva pagare una grossa cifra di denaro all'azienda perché comunque essendo venuta a mancare questa ragazza, che comunque sapete che quando un idol debutta le aziende spendono una grossa cifra e di solito eh, questa cifra quando l'idol poi mano a mano che diventa famosa la ripaga indietro, tuttavia essendo che questa ragazza è venuta a mancare non può più lavorare ovviamente quindi la famiglia era ritenuta responsabile tuttavia la famiglia ha detto che non aveva quei soldi da poter dare all'azienda quando la ragazza hanno firmato hanno detto che l'agenzia avrebbe speso 200.000 dollari per la loro promozione il loro training eccetera eccetera e che poi mano a mano avrebbero dovuto ripagare tuttavia sembra che ciò non sia avvenuto sostanzialmente perché appunto una delle componenti è venuta a mancare ma la cosa che più to Puzzava diciamo in tutta questa storia è che quando le ragazze si allenavano Non avevano nemmeno una vera e propria stanza Dove allenarsi potete vedere qua in queste immagini Quindi c'è assurdo che L'agenzia abbia detto che abbia speso Questa spesa così alta per aver promosso Queste ragazze perché non Sembra che questi soldi siano stati spesi Per il loro debutto a giudicare da queste immagini E tuttavia questo non sono io a dirlo Ma era quello che sostenevano i in media Indagando di più e di più su questa Faccenda anche con interviste che hanno Fatto alla famiglia di questo componente che è venuto a mancare sembra che l'unico pagamento che abbiano ricevuto sia stato quello di meno di 200.000 dollari da dividere sono state in più di 40 eh, programmi televisivi più di 29 Programmi radio Hanno fatto più di 10 concerti Quindi diciamo che il pagamento dovrebbe essere stato Molto più alto Poi comunque considerate che mettete le tasse Le dividete tra i tre componenti Cioè eh, potete capire come il pagamento Non è che sia stato così alto Per la quantità di lavoro che hanno fatto In tutto quel periodo che stavano lavorando Per questa azienda diciamo Soprattutto perché a Monte c'era quel debito Di cui ho parlato all'inizio E questo ragazzi non è un problema che è successo Solamente a questo gruppo Per esempio c'era anche un gruppo chiamato Secret in passato che ha avuto delle, diciamo, dei problemi simili con i componenti che non avevano ricevuto pagamenti dalla loro azienda e che si sono ritrovate in una situazione per nulla eh, comoda. Anche queste ragazze avevano una schedule estremamente piena di milioni di impegni e qua praticamente anche loro hanno fatto un incidente tuttavia per fortuna tutte le ragazze sono sopravvissute ma c'è anche un video in cui si vede la vettura che le stava trasportando sprecciare eh, praticamente su questa autostrada Guardate qui la vettura che velocità stava andando nel 2007 anche un gruppo che magari molti di voi conoscono, i Super Junior, sono stati coinvolti in un incidente E uno dei componenti ha dovuto subire un intervento chirurgico dopo questo incidente Quando è successo questo incidente i Super Junior erano al picco della loro carriera Infatti qua ci sono un sacco di uh, diciamo, immagini dell'incidente e tutto quello che è successo Immaginatevi comunque essere in un incidente del genere e avere tutte queste persone magari vicino a voi che fanno foto e video È anche successo un caso simile a... A questo gruppo recentemente chiamato Lady Co che loro purtroppo eh, per poter mantenere la loro schedule Si sono dovute spostare a gran velocità da un venue a un altro E purtroppo questo incidente, due dei componenti hanno perso la vita Il giorno prima era il suo compleanno Hanno fatto questa torta Che però non le hanno potuto mangiare perché erano in dieta Si è addormentata nella vettura Mentre stava andando nel secondo venue della giornata E eh, purtroppo lì c'è stato quell'incidente e la lì non si è più svegliata quindi potete capire che come anche queste che sono delle persone comunque considerate al top del top che stanno facendo music video e la gente pensa che siano super glamorous sono messe in queste posizioni estremamente eh, diciamo pericolose per poter mantenere queste schedule così eh, piene di impegni sembra una cosa assurda ma allo stesso tempo è un mondo estremamente competitivo quindi se magari questo gruppo non può fare tutto quello che dovrebbero fare per poter garantire la loro celebrità e poterli far sfondare può essere che un altro gruppo magari più accondiscendente e decide di accettare tutti questi lavori e quindi avrà più chance di avere successo però ragazzi la storia rimane estremamente triste e io non lo so ditemi che cosa ne pensate spero di vedervi nel prossimo video e speriamo che storie come questa non succedano mai più io vi mando un grosso saluto e ci vediamo al prossimo video ciao